Benvenuto al primo tutorial di programmazione con Scratch. In questo video proverò a spiegarti le prime basi iniziando con un primo piccolissimo progetto. Prima di tutto per cominciare dobbiamo entrare in Scratch. Per farlo puoi usare il browser, quello che utilizzi normalmente per navigare in internet. Ti basta digitare l'indirizzo di Scratch, scratch.mit.edu. Se non ti ricordi a memoria questo indirizzo puoi anche cercarlo su motore di ricerca, ti basta scrivere Scratch e eh, in questo caso il primo risultato è quello che ci interessa. A questo punto siamo arrivati sul sito di Scratch, ti basta cliccare sul pulsante provalo, aspetti un attimo il caricamento e finalmente vediamo la schermata con l'interfaccia di Scratch. Questo pannellino contiene delle informazioni per incominciare, in questo caso, visto che stai guardando questo tutorial, non ci serve, quindi possiamo chiuderlo. Ora che siamo entrati in Scratch, come prima cosa, possiamo vedere come è composta la schermata. In questa casella abbiamo la possibilità di dare un nome al nostro progetto. La bandierina verde ha lo scopo di far iniziare l'esecuzione del programma, di far partire il progetto mentre il pulsante rosso serve per fermarlo. Quest'area è lo stage, ovvero lo spazio dentro il quale possiamo far muovere i nostri sprite, e in cui vedremo i risultati del nostro progetto. Questi sono gli sprite, ovvero i personaggi o gli oggetti che utilizziamo nel nostro programma. Questi sono i blocchi, ovvero le singole istruzioni del, pro del nostro programma, mentre in quest'area scriveremo lo script associato allo sprite selezionato. La scrittura dello script è molto semplice, avviene semplicemente trascinando un blocco di istruzioni all'interno dello script. Se proviamo a cliccarlo, vediamo in questo caso il gattino che fa un piccolo movimento in avanti. Eseguendo l'istruzione fai 10 passi. I blocchi di istruzione funzionano come delle tessere di puzzle, Possono essere incastrati. In questo modo vengono eseguiti in sequenza partendo dall'alto verso il basso. Abbiamo visto che il nostro gattino ha fatto 10 passi, cioè siamo leggermente in avanti. E poi ha fatto una piccola rotazione di 15 gradi. Adesso iniziamo con il nostro progetto vero e proprio. Come prima cosa diamo un'ambientazione alla nostra storia modificando lo sfondo dello stage, cliccando su questa icona si apre una finestra con una serie di immagini disponibili e scegliamo quella che preferiamo. Per questa storia non voglio usare lo spray del gatto, quindi lo elimino cliccando con il tasto destro e selezionando cancella e cliccando su questa icona posso scegliere lo sprite che preferisco. Mettiamo un fantasmino. Ora che abbiamo il nostro fantasmino possiamo iniziare a programmarlo. Possiamo provare ad esempio a muoverlo, a farlo parlare. Queste sono le categorie in cui sono suddivisi i vari blocchi di istruzioni. Possiamo provare ad esempio a prendere questo blocco lo trasciniamo qui, ogni volta che troviamo all'interno di un blocco una casellina bianca significa che possiamo modificare quello che c'è scritto dentro, questo è un blocco che ci permette di far parlare il fantasmino attraverso un fumetto, possiamo scegliere cosa dirà, cliccando sul blocco lo vediamo eseguire, proviamo a cliccare sulla bandierina verde, quella che dovrebbe far iniziare il programma. Non accade nulla. Per risolvere questo problema è sufficiente prendere il blocco quando si clicca su bandierina verde, che si trova all'interno della categoria situazioni, e incastrarlo all'inizio dello script. In questo modo, al clic sulla bandierina verde, effettivamente verrà eseguito il programma. Proviamo a farlo muovere un pochino. Prendiamo ad esempio un blocco di movimento, anche in questo caso modifichiamo il valore e facciamo fare 100 passi al nostro fantasmino, cioè lo faremo muovere leggermente in avanti. Come vedete ogni volta che eseguiamo lo script il fantasmino riparterà dalla posizione in cui si trovava. Per farlo partire sempre una posizione fissa, ad esempio questa, il modo più semplice è posizionarlo dove preferiamo e prendere un blocco vai a x 106 y11, lo posizioniamo all'inizio del programma, cosa significa questo blocco? Significa che sposteremo lo sprite alle coordinate meno 106 e 11 che come potete vedere sono rappresentano la posizione in cui si trova attualmente il fantasmino. In questo modo ogni volta che faremo partire il programma cliccando sulla bandierina verde il fantasmino ricomincerà dalla posizione di partenza. Adesso proviamo a fare qualcosa di un po' più divertente. Proviamo a, a utilizzare degli effetti grafici. All'interno della categoria aspetto vediamo che ci sono delle istruzioni che ci permettono di modificare degli effetti speciali sullo sprite ad esempio possiamo decidere di nasconderlo o di mostrarlo ecco visto che si tratta di un fantasma potremmo proprio farlo scomparire però invece di farlo scomparire di colpo proviamo a farlo scomparire con un piccolo effetto speciale magari gli facciamo ancora dire qualcosa per rendere la nostra storia più divertente ora mi vedi e poi lo faremo scomparire possiamo utilizzare le istruzioni cambia effetto che ci permette di modificare degli effetti grafici dello sprite quando vedi una freccina nera come questa all'interno di un blocco prova a cliccarla e vedrai comparire una serie di opzioni guarda caso c'è un effetto grafico che si chiama proprio fantasma proviamolo ogni volta che clicco vedo che il fantasmino diventa sempre più trasparente e se lo clicco quattro volte scompare completamente ora per farlo ricomparire possiamo utilizzare l'istruzione rimuovi effetti grafici che in pratica elimina tutti gli effetti grafici che abbiamo applicato allo sprite la prendiamo e la posizioniamo all'inizio del programma in questo modo Ogni volta che cliccheremo sulla bandierina verde per farlo partire, il fantasmino si posizionerà nella posizione di partenza e tornerà visibile, perché gli toglieremo l'effetto grafico fantasma. A questo punto possiamo utilizzare l'effetto fantasma, abbiamo visto che se lo, usiamo, se lo applichiamo quattro volte il fantasma scompare completamente e quindi utilizzeremo quattro volte l'istruzione cambia effetto fantasma magari metteremo una piccola pausa in modo da rendere l'animazione un po' più visibile adesso ti insegno un trucchetto se clicchi con il tasto destro su un blocco e selezioni duplica puoi duplicare i blocchi di istruzione selezionati in maniera molto veloce quindi possiamo farlo fino a ad aver raggiunto 4 volte le, le, i blocchi di istruzione, cambia effetto fantasma e attendi un secondo. E alla fine, gli facciamo dire la sua battuta finale, ora non mi vedi, e proviamo a eseguirlo. carino no? ora per vedere meglio il risultato del nostro programma possiamo cliccare su questa iconcina che ci permette di ingrandire lo stage e quindi vedere il risultato finale per ritornare alla schermata di scratch riclicchiamo su quell'icona ora però un vero programmatore non si ferma mai alla prima versione dobbiamo provare a migliorare il nostro programma cosa significa significa provare a scriverlo in una maniera più efficiente magari utilizzando meno istruzioni vediamo per esempio che ci sono ripetute quattro volte le istruzioni cambia effetto fantasma e attendi sicuramente c'è un modo migliore per far ripetere quattro volte delle istruzioni allora come prima cosa eliminiamo le ripetizioni poi utilizziamo il blocco che troviamo nella categoria controllo ripeti 10 volte <coughs> questo blocco consente di far ripetere un certo numero di volte determinate istruzioni lo posizioniamo incastrandolo in modo che racchiuda le istruzioni che vogliamo far ripetere. Modifichiamo il 10, perché in questo caso vogliamo solo 4 ripetizioni. In questo modo i blocchi attendi un secondo e cambia effetto fantasma vengono ripetuti per 4 volte. Riposizioniamo il blocco finale e guardiamo il risultato. Perfetto! Questo primo progetto è concluso. Io ti invito a provare a sperimentare. Magari puoi cambiare l'ambientazione del programma selezionando un altro sfondo, puoi selezionare un altro sprite, puoi far compiere altre azioni al fantasmino. Lo puoi far muovere in modo diverso. Magari puoi provare i blocchi ruota blocchi scivola, puoi modificare le battute del fantasma, insomma non aver paura di sperimentare e di provare altre istruzioni, l'unico limite è la tua fantasia.